E ciao a tutti ragazzi, bentornati al Brucalifo Studio. Oggi, come avete letto dal titolo, vi aiuterò a portare a un livello professionale le vostre registrazioni, anche se registrate in casa. Ma prima, sigla! E quindi ragazzi, allora, mi sono segnato quelli che sono secondo me gli errori che ancora fate in home studio. Li andiamo a vedere, così almeno siamo focus, vi dico precisamente quali sono le cose da sistemare. Mi ringrazierete veramente tantissimo alla fine del video. Quindi per capire come rimuovere gli errori bisogna anche capire come avviene la fase di registrazione. Quindi quali sono i fattori base che possono influire nel risultato? Io li identifico in tre fattori. L'artista, quindi il cantante, il microfono e la stanza, quindi il posizionamento, ok? Quindi, appunto, come variamo questi tre elementi, possiamo ottenere dei risultati diversi. La stanza. La stanza, io sento ancora tantissimo dei problemi di risonanza, di mancato trattamento acustico. Giuseppe, sì, lo so, ma io non posso spendere migliaia di euro per registrare in una stanza. Ok, hai ragione però puoi adottare delle piccole tecniche con materiali che già hai in casa, ok? Che possono, secondo me, aiutarti tantissimo. Registri in camera. Mettiti lontano dalle pareti, lontano dagli angoli. Gli angoli non trattati, ragazzi, di una casa sono le cose peggiori da evitare. È vero, sentite la voce un pochino più calda, un pochino più chiusa, ma è proprio perché hai dei rientri fastidiosissimi, ok? Quello che vi consiglio è mettervi, se la stanza è rettangolare, ha un terzo, centrali, ok? E alle vostre spalle mettere qualcosa che attutisca il rientro, ok? A meno che il nostro microfono, che è il nostro secondo oggetto che può interferire sul risultato della registrazione, non sia un microfono con figura adotto. Qual è la figura adotto? La figura che praticamente la vedete nei manuali, è fatta a, a forma di otto praticamente. Perché? Perché il microfono in quel caso sarà sensibile dalla nostra parte e dalla parte opposta, ok? Quindi in quel caso dobbiamo andare a inserire qualcosa anche sul davanti, che sia una coperta, un materasso, che siano dei cuscini, che sia lo, lo schermo, quello che si vende da mettere davanti ai microfoni, è importantissimo. Se invece cardioide va benissimo così. Cardioide alla forma appunto cardio del cuore è quello che praticamente ha sensibilità sul davanti e non ce l'ha dietro, ok? C'è un po' di problemini sui lati ma prima che rientri dai lati appunto se hai le pareti distanti in home studio puoi risolvere. Poi, altra cosa che posso dirvi è stare attenti al posizionamento del, di noi stessi appunto dell'artista che Entra in gioco, che è l'altra variante dei problemi, con il microfono. Come matchare meglio? Ovviamente, cuffie, si sente bene come entra la voce in cuffia e si fa eh, muovere l'artista. Sì, io ora ho questo microfono qua. Generalmente i microfoni, quelli da studio, tipo mh, il classico Rode, nt 1 a eh, in base a come lo inclinate, se più avanti, più indietro... Più di lato, può risolvere un sacco di problemi, sia di esse, sia di plosive. Se vi mettete di lato al microfono e non siete davanti, io è più probabile che le plosive me le sentite, gli, gli scoppietti, li sentite così, che magari se non vi parlo da questa prospettiva, ok? Oppure semplicemente se sono molto nasale, ok? Se parlo molto tipo Paperino in microfono. La capsula, basta parlare così, la capsula orientata in questo modo qua ci permette di avere meno ri rientro da quella che è la cassa del naso, dal, il rimbombo del naso, ok? Sono tutti trucchetti da tenere in considerazione quando si canta. Mi aggrego a un altro punto che mi sono segnato la distanza dal, dal nostro microfono. Ora, se siamo in home studio è bene non stare molto distanti. Perché se si sta distanti e rientra, lo sentirete anche da me, la stanza. Però non è giusto neanche stare troppo vicini. Perché se si sta troppo vicini non, eh, non si ha bene lo spelling appunto del parlato. Generalmente quando uno parla basso, canta basso, tende a stare ancora più vicino. Ok, questo io lo reputo un errore. Perché se stai molto vicino quando parli basso già quando ti avvicini arrivano un po' più di sub vocali ok? poi quando parli basso le accentui ancora di più si ha quell'effetto di eh, miscuglio che non ti fa capire quello che stai dicendo ok? quindi anche se parli basso non fate l'errore di avvicinarvi al microfono ma rimanete comunque alla vostra distanza ok? io sto parlando basso però si sente quello che dico ed è mm, intelligibile, secondo me, ok? Al massimo date leggermente più volume in entrata. E qui mi rilego al prossimo punto. Cercate ovviamente ragazzi di non dare troppo volume, ok? perché sennò si percepisce di più rumore di fondo, ehm, il, il par il, quando parli il, il rumore della bocca, il rumore dei braccialetti, dei vestiti, delle scarpe che su, sul pavimento fanno rumore, delle sedie quando cigoli e eh, tutto insomma quello che avviene intorno al microfono, okay? Ora, per registrare bene io vi consiglio di stare fra i meno 16 e i meno 6 di, di volume, di intensità di volume. Io in questo caso ho i picchi che mi arrivano a meno 12, ok? E mi va bene, fino a meno 24 è accettabile, non state neanche troppo bassi perché poi dopo a bustare vi tirate comunque sulla sporcizia. Io per farvi intendere quello che sto dicendo, adesso vi alzo il volume... E sentite comunque si sente molto di più la stanza, i rumori, non, non va bene. Ok, quindi torniamo giù, torniamo bassi. E voi calcolate anche a livello di immagine che la vostra onda di, di registrazione deve occupare un terzo della traccia totale, ok? Se voi avete la traccia che scorre per lungo dove registrate... Un terzo deve essere la vostra voce. Non fate mai quei picchi che, che, che vi sforano perché perdete informazione. Lì non, non c'è fonico, non c'è mix, non c'è post-produzione, non c'è niente. State solo sbagliando e perdete informazioni che non vi ridarà più nessuno. Poi altro problema che vedo quando registrate, soprattutto questo lo dico ai ragazzi che usano l'autotune in cuffia, Tendete a variare le melodie o il flow, ok? Voi quando arrivate in studio e vi sentite con le, gli effetti, fate quella roba di dire oh ma suona bene anche così, lo faccio così. Poi dopo tornate a casa, dopo un po', e l'effetto wow svanisce, rimane solo il risultato, non vi piace, e mi dite bro sì ok il mix è bellissimo però devo tornare in studio e devo rifare un'altra melodia perché quella che ho fatto in studio non mi è piaciuta. Quindi, so che è difficile perché vi va di giocare, però voi fate la, la melodia standard che vi siete preimpostati a casa e ne provini, al limite lo fate come doppia, gli allunghi, così poi presi da dallo sconforto ansia dopo che vi è passato l'effetto wow, dite boh, mi fa cagare l'Eval, però avete comunque la traccia principale da tenere in riferimento, ok? E anche perché ricordatevi che il cervello si abitua molto, molto, e questo lo dico sempre, molto di più alle melodie semplici, non alle variazioni strane. Una canzone che posso cantare io, che non ho l'autotune, che non ho fatto canto, rimane molto meglio in testa rispetto a quelle fatte in maniera stra-professionale. Ok? Molto difficili. Quindi io sostanzialmente per questo video la chiudo qui. Non voglio allungare il brodo, non ho fatto una top, anche se le top su YouTube a livello proprio di titolo vanno molto di più, perché avevo solamente bisogno di eh, parlarvi di, dei problemi che vedo fare spesso. Il problema principalmente è che si sente la stanza e state male davanti al microfono, tutto qua. Io sì, anch'io sto male in questo momento davanti al microfono, ma è perché, scusa, perché sto guardando voi. Ok, dovrei tenere l'asta più centrale, più dritta, però in realtà ma in realtà mi ci arriva allora quindi ragazzi a cosa serve un tutorial se non per imparare ti invito a lasciare un like iscriverti, attivare la campanellina se non lo hai ancora fatto perché ultimamente YouTube non manda più gli avvisi di tutti quindi se vi piacciono i miei contenuti sicuramente te li perdi noi ci vediamo con il prossimo video ciao